Allora poter, possiamo cominciare, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eh, mi scuso se eh, qualcuno si era già collegato intorno alle 16.30, era la data diciamo di avvio dei, dei lavori di accesso alla piattaforma e, e quindi abbiamo atteso però eh, le 17 che è l'inizio ufficiale del, di questo webinar con i miei saluti istituzionali. Per chi non mi conosce, io sono il capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Ilaria Antonini, e oggi sono veramente lieta di aprire i lavori di questo seminario, di questo webinar, e approfitto subito per ringraziare il professor Alessandro Rosina e i componenti del gruppo di esperti su demografia e Covid-19 per l'attività che hanno condotto in questi mesi e che eh, nell'occasione diciamo di oggi eh, ci eh, illustreranno i principali risultati del rapporto, del report che hanno, del secondo report che hanno confezionato e prodotto eh, nei mesi scorsi. Eh, ringrazio poi i relatori che oggi hanno eh, accettato eh, l'invito a, a illustrarci eh, il lavoro svolto, ringrazio il presidente del forum nazionale delle associazioni familiari il dottor Gigi De Palo che con la sua presenza oggi ci assicura eh, il legame è necessario che su, questi, su questo tema il tema demografico e della denatalità eh, eh, appunto è assolutamente imprescindibile tra l'attività scientifica le evidenze scientifiche e i dati che ascolteremo e il ruolo delle realtà che sono protagoniste del tema e eh, prima di tutte le giovani famiglie ringrazio poi l'istituto degli innocenti che è il nostro partner istituzionale per la collaborazione che anche in questo uh, seminario ci ha garantito questo gruppo di esperti che oggi è stato appunto invitato a eh, renderci partecipi del lavoro eh, commissionato eh, eh, la prima volta a aprile del 2020 dalla Ministra eh, per le varie Opportunità e Famiglia, eh, la Ministra Elena Bonetti. Il gruppo di esperti ha eh, avuto un compito eh, appunto nato nel 2020 e che ora eh, diciamo si rinnova in una seconda fase eh, di lavori eh, che è quello di monitorare e analizzare l'impatto della crisi sanitaria dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla demografia italiana. Con riguardo specifico, e qui vi leggo proprio quali sono stati i compiti da decreto, da provvedimento, alle conseguenze da essa prodotte eh, su processi di transizione alla vita adulta, sulla realizzazione di progetti di vita da parte dei giovani sulla condizione di benessere delle famiglie con minori. C'è stato un webinar precedente, il 14 dicembre del 2020, quindi eravamo ancora eh, diciamo in, in forte e piena pandemia, la seconda ondata. In quell'occasione è stato presentato il primo report. Venne sottolineata allora eh, la rilevanza di questa ricerca, e eh, di questa analisi demografica come strumento eh, che ci aiutasse a comprendere come fosse cambiata la quotidianità delle famiglie, non solo in Italia perché il report ha un respiro di esperienza internazionale, e ehm, cioè, ci aiutò anche nella prima fase a valutare attraverso oh, la lente eh, del, dello studio demografico l'impatto della pandemia in un contesto già gravemente compromesso, il contesto demografico italiano, correlato non solo alla condizione diciamo, presente eh, ma anche per eh, l'assunzione di processi decisionali e per la definizione di priorità strategiche delle politiche dedicate alla famiglia nel medio e nel lungo periodo, nel lungo termine. Le prime evidenze disponibili che poi erano riassunte in, nel, nel, report, nel primo report eh, ovviamente dimostravano un quadro parziale e, e in quel quadro che dava quindi uno scorcio del 2020 già eh, si evidenziava, eh, citando le parole proprio del report testuali, prevalere di una combinazione di difficoltà e incertezza che tende a indebolire le scelte di impegno positivo verso il futuro e in particolare quelle di avere un figlio. Quindi dai dati analizzati, eh, questa, questa prevalenza di timore del futuro, quindi timore di generare, era particolarmente presente evidenziata. I dati del secondo rapporto che oggi eh, ci verrà illustrato eh, rappresentano sempre un quadro ovviamente provvisorio ma molto più avanzato eh, delle conseguenze della crisi sanitaria nella fase più acuta e quindi tutto il 21 eh, e tutto il 2020 e parte del 2021. Nel rapporto eh, noi troviamo evidenziato eh, quanto la pandemia abbia inciso sulla dinamica demografica italiana in termini negativi, ma eh, come dicevo eh, all'inizio, eh, nell'ambito di un quadro già eh, pesantemente compromesso, con un record di poche nascite pari a 404.000, un elevato numero di decessi pari a 746.000 mai sperimentati dal secondo dopoguerra. È chiaro che eh, l'emergenza sanitaria ha avuto oh, un impatto notevole sull'evoluzione eh, e le dinamiche della popolazione italiana, ma è anche evidente, credo che questo emergerà eh, nei lavori di, di oggi, di questo seminario, che bisogna approfondire le conseguenze della pandemia sul trend di natalità e, e sulla condizione delle nuove generazioni, che sono i due aspetti centrali e che eh, titolano anche il seminario eh, di oggi, cioè la condizione delle nuove generazioni. E quindi dicevo è necessario approfondire il, le, le conseguenze nel medio e nel lungo periodo con un focus particolare ai progetti di vita dei giovani legati alla difficoltà occupazionale delle donne, in termini di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, cioè attraversare, eh, affrontare queste problematiche con la lente anche dell'occupazione femminile. Nella sintesi del documento, questo mi ha colpito molto, eh, viene riportata eh, una frase che quindi io riprendo, e cioè che i dati e le analisi del, del documento rappresentate nel documento suggeriscono che per dare risposte efficaci, quindi questo è il termine chiave, risposte efficaci, sia necessaria la capacità di leggere la realtà oltre l'emergenza e per cogliere i segnali di ciò che è destinato a cambiare in modo permanente nel modello sociale ed economico dello scenario post-pandemico. Qui ci sono diverse parole chiave, la prima di tutte, lo dicevo prima, risposte efficaci e anche quello di saper guardare oltre l'emergenza. Perché eh, il, il, nuovo, il nuovo scenario è post-pandemico è uno scenario che probabilmente non tornerà mai come, eh, come era prima. Dal nostro punto di vista, cioè quello delle istituzioni, eh, cosa ci compete? Ci compete la risposta efficace. È compito delle istituzioni, quindi ci sentiamo chiamati in causa in questa necessità, in questa capacità di lettura che ci viene chiesta e quindi assumiamo eh, questa responsabilità. Perché la, la fatica di un paese a guardare al eh, proprio futuro obbliga ad attivare processi che eh, tradusca, traducano questa ambizione di di domani in politiche strutturali stabili e innovative. In questo senso eh, la Ministra ha ritenuto che il lavoro del gruppo di esperti fosse prezioso, perché eh, rappresentasse diciamo, una base di dati scientifici e un'analisi, perché non è soltanto una raccolta di dati, ma un'analisi critica. E che ci aiutasse a comporre eh, il nuovo piano nazionale eh, per le famiglie e quindi nell'ambito poi dell'osservatorio nazionale eh, sulla famiglia che è il luogo diciamo dove le istituzioni insieme a, alla società civile si confrontano per costruire quello che deve essere il documento programmatico di più, anche, di più ampio respiro per le politiche della famiglia, il tema demografico e anche il lavoro quindi di questo gruppo è, è stato ed è cruciale. La questione demografica infatti è proprio uh, un, un tema di, di fondo dell'intero piano nazionale, è, stata, uh, è stato presentato già uh, in un webinar tu, uh, che uh, è agli atti del, del, sul nostro sito del Dipartimento il 15 luglio dello scorso anno, e che ha fatto parte di un percorso poi a tappe che ci ha condotto alla, confer alla quarta conferenza nazionale sulla famiglia di dicembre scorso, del 3-4 dicembre. Lì Il tema della demografia ovviamente, come dicevo, ha fatto da sfondo ed è un po' la cornice eh, sulla base delle cui risultanze noi costruiamo il nostro, eh, il nostro programma. Il programma ovviamente di azioni è un programma che in parte è già tracciato. Eh, diciamo che nel contesto in cui oggi affrontiamo questi temi abbiamo un'attenzione politica eh, speciale, e maggiore. Eh, sicuramente la pandemia ha eh, rafforzato eh, questo interesse anche politico e quindi eh, un approccio coordinato e integrato di azioni che... Gli studi demografici ci richiedono e ci impongono già è avviato eh, attraverso un disegno di legge che ha già superato il vaglio di una delle due camere in Parlamento e quindi il cosiddetto Family Act e quindi che eh, diciamo, eh, rappresenta la cornice legislativa eh, di azioni eh, fondamentali coordinate per eh, combattere e contrastare sicuramente anche la denatalità e eh, ovviamente la partenza della prima misura, quella dell'assegno unico universale che dal primo marzo eh, prenderà la sua eh, concretezza e quindi sarà mh, trasferito alle famiglie che eh, ne faranno domanda e anche eh, nel, nei finanziamenti che il governo ha voluto dedicare nel piano nazionale di ripresa e resilienza che come sapete ha eh, destinato eh, un forte finanziamento per lo sviluppo dello 06 e quindi eh, con un'azione, diciamo, di conciliazione vita-lavoro da una parte e cura della famiglia-lavoro in realtà, ma anche con una grossa spinta eh, a livello di, eh, educativo e quindi un interesse, diciamo, ai minori più piccoli. A questo punto io eh, passerei la parola, non, non ruberei altro tempo eh, a, a, al nostro coordinatore, al professor Alessandro Rosina che eh, appunto coordinerà eh, i lavori di questo pomeriggio presentando il report insieme agli altri relatori e eh, poi eh, a conclusione eh, passerà, eh, passeremo la parola a Gigi De Palo e eh, alla ministra che eh, concluderà con i suoi saluti. Eh, buon lavoro e professor Rosina, per te la parola. Grazie, grazie a dottoressa Antonini. Io allora vado subito a, a caricare le slide, eh, sperando che funzioni tutto. Vado bene e inizio tanto salutando tutti, quindi... Eh, Grazie a tutti i partecipanti, quindi buonasera a tutti. e a tutti. E come ha ben precisato la dottoressa Antonini, questo è il secondo rapporto de, di questo gruppo di esperti che è stato istituito ad aprile 2020, quindi eravamo proprio in piena ondata pandemica e, ed è costituito eh, da un gruppo più ampio, tra l'altro rispetto poi a chi ha eh, steso poi anche eh, fisicamente scritti i capitoli del rapporto, che è anche un gruppo più ampio rispetto a chi poi interverrà oggi eh, presentando appunto, alcuni delle, dei dati, delle analisi più, più rilevanti, ma il rapporto è molto più ricco e quindi come al solito oltre alla presentazione di oggi si invita poi a scaricarlo liberamente, e a utilizzarlo e leggerlo. Il gruppo di esperti è... è costituito da varie provenienze, c'è cioè, cioè il mondo accademico, ci, ci sono istituti di ricerca, istituzioni, e in particolare è bene anche leggere eh, eh, eh, chi poi eh, partecipa sostanzialmente al gruppo e ai lavori del gruppo e quindi riconoscimento anche poi anche a chi non, non sarà oggi eh, qui fisicamente poi a presentare. Eh, quindi c'è Corrado Bonifazzi del CNR eh, Chiara Comolli invece interverrà oggi, eh, quando è stato istituito il gruppo di esperti era all'Università di Losanna e oggi invece all'Università di Bologna, c'è Ana D'Addio, eh, Unesco, Alessandra De Rose, eh, la Sapienza, eh, Francesca Luppi, Università Cattolica, poi Sabrina Prati che interverrà oggi e eh, Linda Laura Sabbadini eh, eh, dell'Istat. Ci siamo avvalsi poi della collaborazione anche di Cinzia Castagnaro e di Angela Paparusso per stendere il report e poi completano il gruppo eh, Antonella Graziadei e Tiziana Zannini del Dipartimento della Famiglia. Gli obiettivi del, del gruppo, non sto qui a ripeterli, li ha ben elencati eh, la dottoressa Antonini, eh, tra i compiti principali c'è la stesura di questi rapporti, il primo già presentato nel 2020, il secondo è quello attuale e, e anche quello eh, attuale pensavamo all'inizio che potesse un po' essere il compimento, eh, quantomeno collocarsi fuori dall'emergenza sanitaria e poter eh, essere un po' il rapporto conclusivo, ma, ma visto che eh, l'emergenza si è prolungata eh, più del previsto, in parte... Era nelle attese, in parte no. Eh, da, il gruppo continuerà a lavorare e, e, ed è programmato quindi anche un terzo rapporto che verrà presentato tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Eh, il rapporto parte da. Eh, come premessa dal fatto che la demografia è uno degli ambiti che sono stati più colpiti, non solo l'impatto diretto sulla mortalità, poi ci sono tutte le cadute e ricadute indirette su tutti gli altri aspetti e fenomeni che riguardano la demografia e poi l'intreccio tra demografia, società, economia eccetera. C'è il fatto che il paese già dal punto di vista di... Molti degli indicatori demografici principali presentava squilibri e fragilità e quindi diventa importante capire come l'impatto della pandemia va a interagire con questi squilibri preesistenti e l'importanza di avere un quadro poi aggiornato di, di, di conoscenze sulle condizioni delle famiglie, delle nuove generazioni, dei loro progetti di vita che poi è, evidentemente serve ed è fondamentale per dare risposte che siano adeguate e che siano efficaci. E come abbiamo detto il, questo rapporto eh, si colloca ancora in un periodo di, di emergenza però alcune evidenze sono comunque ormai solide sia sull'entità dell'impatto su alcuni eh, dei principali indicatori demografici e sia anche su come questo impatto è stato poi differenziato nelle varie componenti della società eh, sia con alcuni aspetti specifici che sono che riguarda il nostro paese e altri che sono invece comuni a quanto è avvenuto anche in altri paesi. E per questo è importante anche la dimensione internazionale. Il rapporto si basa su tre tipi di informazione: eh, i dati ufficiali, Istat prima di tutto, ma vengono utilizzati anche dati Eurostat e di altri istituti. Eh, un secondo tipo di informazioni che utilizza il rapporto sono analisi direttamente de derivanti da indagini campionarie, anche ad hoc, e poi le evidenze che derivano dalla la segna delle principali ricerche nazionali e internazionali che, che si sono avviate. Ecco, rispetto a questo punto è interessante anche eh, riconoscere che è stata molto ampia e variegata la risposta conoscitiva che è stata suscitata dall'impatto della pandemia in generale dal mondo accademico, in particolare dall'AISP, dell'Associazione Italiana degli Studi sulla Popolazione, eh, che si è molto mobilitata per eh, fare analisi, e ricerche, che eh, cominciassero a dare delle risposte eh, o comunque facessero partire anche progetti anche di medio e lungo termine per capire quanto questa pandemia eh, sta incidendo, ha inciso e, e le conseguenze che lascerà anche nel futuro. E, e poi ovviamente anche molte altre discipline comunque vicine ai temi demografici, eh, sia a livello nazionale che internazionale. Non è qui il mio compito comunque quello di entrare nel merito dei dati e delle analisi, che è invece il compito degli interventi che, che ora seguiranno. Avremo tre interventi, il primo sul tema della natalità, e avremo quindi Sabrina Prati dell'Istat, eh, poi eh, seguirà uno sul, sui progetti dei giovani e sull'impatto che la pandemia ha avuto questo, nel primo anno insomma, in cui ha Manifestato le sue conseguenze eh, e ci verrà presentato da Francesca Luppi, e poi invece il terzo intervento che ci darà una panoramica eh, delle evidenze che derivano dagli studi e dalle ricerche internazionali da parte di Claudia Comodi. Ecco, quindi eh, passo subito allora la parola. Eh, Autorevolmente a Sabrina Prati, che sui dati ISTAT sulla natalità è eh, la competenza discussa, indiscussa del nostro Paese. Prego, Sabrina. Grazie, Alessandro, per questa presentazione pomposa. <ride> e, mh, grazie alla dottoressa Antonini, ai colleghi esperti del gruppo, per darci questa possibilità di condividere, insomma, di portare all'attenzione del dibattito pubblico dati eh, solidi e aggiornati su quelle che sono le conseguenze che eh, stiamo vivendo della pandemia Covid-19, con particolare riferimento alla natalità. È stato questo, diciamo, il contributo che Istat ha, eh, ha messo a punto eh, nel rapporto, in questo secondo rapporto, Ehm, eh, in cui abbiamo approfondito parte dei temi che avevamo, ehm, eh, avevamo eh, già trattato nel primo rapporto. Io eh, credo di aver condiviso la presentazione. Io la vediamo. Perfetto. Ehm, quindi parliamo di, ehm, di effetto della pandemia sulla, sulla natalità e ne parliamo a quasi due anni. Dalla, dalla diffusione della, della pandemia di Covid-19. Ehm, quello che, ehm, che mi preme sottolineare nel mio intervento è mh, quelle, quegli effetti che, eh, grazie alla disponibilità dei dati anche dei primi nove mesi del 2021, eh, ci possono dare dei segnali Um, su um, uh, il cambio di passo in alcuni comportamenti uh, che potrebbe avere quindi uh, dei, degli effetti non solo congiunturali come quelli che stiamo osservando ma anche di medio o più lungo periodo come avviene quando uh, le generazioni in qualche modo uh, rivedono i loro, le loro scelte eh, eh, e intervengono quindi nel modificare i loro percorsi di vita a seguito di eh, eh, fattori eh, che intervengono eh, nella, nel corso della loro vita. Eh, come diceva mh, chi mi ha preceduto la, la dottoressa Antonini e anche Alessandro, quando mh, mh, ci poniamo appunto il, il tema di eh, osservare eh, gli effetti della pandemia sulla natalità, Dobbiamo mh, sempre tenere presente ehm, in, che, in che momento ci ha colto la pandemia dal punto di vista della dinamica di natalità e di fecondità del nostro Paese. Ehm, nel, tra il 2008 e il 2020 eh, noi abbiamo avuto un calo continuo della natalità e della fecondità che ci ha portato a una... Um, diminuzione del livello dei nati dell'ordine del 30%, 172.000 nati in meno, ha una diminuzione che si concentra soprattutto in alcune ehm, caratteristiche, rispe concentrata rispetto ad alcune caratteristiche di genitori. A diminuire sono stati soprattutto i nati da genitori entrambi italiani, diminuiti del 34%, i nati all'interno del matrimonio diminuiti del 44%, anche per l'effetto ehm, diciamo, strutturale indotto dal contemporaneo calo della nozialità e dei matrimoni e soprattutto anche importante la diminuzione dei primi figli, 93 primi figli in meno, primi figli significa, diminuzione dei primi figli significa diminuzione del, di famiglie, di nuove famiglie, di nuove famiglie con figli. Ecco, in questo contesto che già veniva etichettato come ben sapete come inverno demografico, come recessione demografica dal 2015 la popolazione italiana è in diminuzione, è arrivata la uh, pandemia. È arrivata la pandemia e eh, non ha mancato di, di spiegare i suoi effetti, producendo un ulteriore peggioramento di queste dinamiche. Il 2020 si era aperto diciamo, come un, eh, con, con una tendenza alla diminuzione delle nascite che era più o meno in linea con quella che avevamo osservato in media nel decennio precedente. Um, bisogna considerare che rispetto ad altre componenti della dinamica demografica la natalità dell'anno 2020, dell'anno della pandemia, ha subito gli effetti della pandemia soltanto marginalmente, tra virgolette, cioè negli ultimi due mesi, perché buona parte dei bambini nati nel corso del 2020 sono stati concepiti prima del, della pandemia Covid-19, e quindi non si può parlare di effetti per questi bambini. Um, comunque dicevo, um, il calo di nascite che stavamo osservando tra gennaio e ottobre, periodo in cui possiamo dire che um, sono nati bambini concepiti prima della pandemia, era dell'ordine del 2,5% rispetto a una diminuzione mediana del 2,8% del decennio precedente. Nei mesi di novembre, e soprattutto nel mese di dicembre questa diminuzione subisce un'accelerazione, una forte accentuazione. Arriviamo a una diminuzione del nascite del 10,7% nel mese di dicembre 2020. Ecco, questi bambini cominciano a essere i bambini concepiti nella prima fase della pandemia di COVID-19. La prima fase, ricordate. È drammatica, è fortemente concentrata nelle eh, regioni a nord del nostro paese e ehm, esplica tutti i suoi effetti, eh, in particolare nei mesi di marzo e aprile del 2020. Um, di fronte a questa tendenza, ci siamo lasciati qua diciamo più o meno con la, il nostro report dell'anno scorso, eh, i dati dei primi nove mesi del 2021 ci eh, consentono di capire se è corretta questa ehm, diciamo, ipotesi di un legame causale tra eh, bambini, eh, nascite, eh, diminuzione delle nascite e, e pandemia. Ebbene, nei primi nove mesi del 2021 registriamo un ulteriore calo di oltre 12.000 bambini, che è quasi il doppio di quello che veniva osservato nello stesso periodo del 2020 rispetto al 2019. Quindi siamo in una continua, una fase fortemente eh, recessiva dal punto di vista della natalità. Non solo, ma l'andamento mensile ci fornisce chiare indicazioni sui legami con eh, le fasi pandemiche. Infatti il calo maggiore lo registriamo nel mese di gennaio, arriviamo a livello medio nazionale a una diminuzione del 13,6% dei nati, mese in cui si concentra appunto il grosso dei bambini nati nella, concepiti nella prima fase pandemica. Um, questo è um, eh, l'andamento uh, temporale di uh, questo grafico che ci illustra l'andamento mensile delle nascite nell'anno 2020. E a partire da uh, novembre e dicembre del 2020 ci fa vedere questo crollo che si culmina con il mese di gennaio. Poi osserviamo a febbraio e a marzo una ripresa delle nascite che ci aveva fatto ben sperare sul momento. Queste nascite sono quelle di bambini concepiti prevalentemente in quella che viene chiamata la fase di transizione tra un'ondata epidemica e l'altra del 2020, cioè ricordate la fine del lockdown dello scorso anno, del 2020, ehm, l'estate, quando un po' forse ci abbiamo sperato di poterci buttare alle spalle questa drammatica esperienza e che le cose potessero andare diversamente. Comunque molti ci hanno sperato e ci hanno creduto e c'è stato questo picco, diciamo, anche positivo sulla, sulla natalità. Le nascite sono, hanno avuto un piccolo rimbalzo. Purtroppo però questa situazione è rapidamente, si è rapidamente invertita nei mesi successivi. Man mano che andavano a invece di nuovo presentarsi eh, le, eh, gli aumenti dei casi di Covid fino all'esplosione della seconda ondata della pandemia nell'autunno nell del 2020 che si è conclusa nel periodo di marzo 2021 orientativamente. Eh, che ci sia un legame, quindi non ce lo dice solo questo andamento mensile, ce lo dice anche la geografia di queste diminuzioni. Eh, in questo crollo delle nascite dei mesi di eh, dicembre-gennaio è molto concentrato nel nord ovest, che è stato il più colpito dall'epidemia, mentre ehm, la diminuzione che si osserva eh, nella nel, negli ultimi mesi del 21 e che è riferibile ai bambini concepiti nella seconda fase pandemica, si estende al centro, ehm, riguarda in prevalenza il centro, e le regioni del mezzogiorno, come sapete il centro e il mezzogiorno hanno di fatto sperimentato la pandemia per la prima volta durante la seconda fase pandemica del Nell'autunno, dell nell quindi nell'inverno del 2020 e 2021. Um, un aspetto che trattiamo nella, nel rapporto è quello dell'amplificarsi delle disuguaglianze. Sappiamo che la pandemia in tanti ambiti del nostro vivere quotidiano, sociali ed economici ha acuito disuguaglianze e fragilità preesistenti. E quindi anche riguardo alla natalità, questi dati che vi ho presentato che danno conto di un andamento medio, sono il risultato di comportamenti differenti se si vanno a considerare alcune sottopopolazioni eh, come per esempio eh, i bambini che hanno entrambi i genitori stranieri i bambini di cittadinanza straniera eh, questa, mh, questa componente della natalità peraltro nell'ultimo decennio la più eh, come dire, vigorosa quella che ha contribuito alla ripresa delle nostre nascite eh, è quella che invece a seguito della pandemia ha fatto registrare eh, le diminuzioni più importanti in termini di ehm, nascite eh, e queste di, diminuzioni eh, di nuovo seguono come andamento mensile come geografia eh, eh, le modalità con cui sappiamo essersi dispiegata la pandemia nel territorio nazionale un'altra un caratteristica che abbiamo preso in considerazione riguarda l'età, l'età del donne, delle mamme. Ehm, sappiamo che eh, al, al persistente calo della natalità del nostro paese contribuisce il sommarsi di un effetto di posticipazione, di spostamento verso età sempre più mature dell'esperienza della nascita dei figli del primo figlio in modo particolare. Ecco, questo spostamento si è ulteriormente accentuato a seguito della pandemia. I bambini che mancano all'appello sono i figli dei giovani, delle coppie più giovani, sono i figli, i primi figli delle coppie più giovani. Questo grafico fa vedere appunto l'andamento per classi di età, nel periodo prepandemico, eh, le variazioni percentuali delle nascite eh, degli anni 20 e 21, eh, vediamo che eh, tutte le, ehm, nella, le nascite che ehm, sono, si sono avute da concepimenti nella prima fase pandemica subiscono delle forti riduzioni, eh, vediamo poi invece che ci sono nel mese di marzo questa barretta eh, diciamo blu che risale è quella delle nascite da donne con più di 45 anni e la da donne con più di 35-44 anni. In pratica in quella eh, diciamo, eh, piccola ripresa che abbiamo visto a marzo, eh, a quella piccola ripresa hanno contribuito soprattutto le coppie in cui la donna aveva un'età più avanzata forse coppie più stabili, forse coppie all'interno delle quali l'esperienza del rinvio veniva già da tempo e che eh, non se la sono sentite, insomma, nonostante le condizioni di rinviare ulteriormente l'esperienza della nascita di un figlio, cosa che invece hanno fatto le coppie più giovani. Altro dato interessante che abbiamo preso in considerazione riguarda eh, i nati all'interno e al di fuori del matrimonio perché è un aspetto sicuramente importante, una conseguenza strutturale di quello che stiamo osservando per quanto riguarda le nascite, è dovuto al eh, crollo dei matrimoni nell'anno 2020, si sono praticamente dimezzati e a, di nuovo si sono dimezzati perché a mancare all'appello sono i primi matrimoni, sono i primi matrimoni di giovani che eh, hanno avuto difficoltà a realizzare i loro propositi, mh, proprio anche congiunturali eh, per le limitazioni imposte dalle norme eh, che ehm, contenevano eh, gli spostamenti, il numero di, di, di, di, di, di partecipanti alle celebrazioni e le celebrazioni stesse nel periodo di lockdown nazionale. Per cui ehm, nel 2020 abbiamo avuto la metà di eh, matrimoni poiché il 70% circa dei nati nasce all'interno del matrimonio, è importante monitorare eh, cosa sta succedendo riguardo a, alla composizione delle nascite per stato civile dei genitori. Ebbene, in questa figura di nuovo vediamo l'andamento nel periodo pre-pandemico, poi vediamo che durante il crollo di gennaio 21, quello importante, diminuiscono le nascite in tutte le ripartizioni eh, per eh, anche quelle al di fuori del matrimonio, ma poi dopo c'è una ripresa, una ripresa che è abbastanza generalizzata sul territorio rispetto alla quale dobbiamo appunto tenere un po' i riflettori puntati per capire che cosa sta succedendo. Potrebbe trattarsi di in parte di uno come dire, di una alterata sequenza delle tappe scelte dalle coppie per formare una famiglia magari eh, nasce, fanno il, la scelta di avere un bambino non è stata rimandata quella di fare un matrimonio magari il matrimonio eh, la festa che si era no, che ci si era proposti di fare eccetera eccetera invece sì quindi dobbiamo capire se eh, ci sono in che modo questo, questo fenomeno uh, evolverà uh, nel, nel prossimo futuro um, questo del dimezzarsi dei matrimoni è inoltre un punto d'attenzione per quanto riguarda appunto le conseguenze che ci possiamo aspettare nel breve periodo um, considerando l'intervallo che c'è tra, tra il matrimonio e la nascita del primo figlio noi abbiamo stimato che il crollo di circa 80.000 matrimoni osservati nel 2020 potrebbe portare di per sé a 33.000 nati in meno tra il 2021 e il 2023. Um, questa stima è molto cautelativa perché in realtà se tenessimo conto di alcune caratteristiche strutturali degli sposi, cioè il, del fatto che i primi matrimoni... Eh, molti dei primi matrimoni sono religiosi e quelli religiosi sono tra giovani e i matrimoni tra giovani e religiosi sono quelli da cui poi vengono fuori più bambini allora questo, questa stima potrebbe anche portarci ad un manco di 40.000 nati nello stesso periodo ebbene noi stiamo tenendo sotto controllo diciamo monitorando quello che succede nella nuzialità, nella, nella nell'andamento dei matrimoni a breve eh, diffonderemo un report molto dettagliato con l'andamento dei matrimoni, ma anche del, delle, delle unioni civili, e delle separazioni e divorzi eh, a, a seguito della pandemia, eh, vi anticipo che eh, non c'è la ripresa al momento, nel 21, che ci si potrebbe aspettare. Ovviamente risale l'ammontare dei matrimoni, ma mh, questa, diciamo, questo incremento non è tale da poter parlare di recupero di queste nozze, per cui eh, mh, va mh, sicuramente eh, tenuto sotto osservazione questa dimensione del fenomeno. Riassumendo, tutti gli indicatori che abbiamo potuto analizzare ci descrivono, ci raccontano di una situazione di eh, disagio, di... di come dire, prudenza di, da parte del, della, della popolazione, in particolare di alcuni segmenti della popolazione, quelli che eh, dalla pandemia eh, hanno avuto anche conseguenze più importanti dal punto di vista della loro condizione socio-economica, se riguardo al mercato del lavoro, che eh, per altri aspetti anche di natura, diciamo, più soggettiva, eh che riguardano il senso di incertezza e di precarietà, che sicuramente non è un buon compagno nei progetti di vita futura, soprattutto quando si pensa a mettere al mondo dei figli. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie a te, Sabrina Prati, per, per l'efficacia con cui ci hai restituito le coordinate principali dell'andamento della natalità, ma anche delle unioni, dei matrimoni nel corso del 2020 e buona parte insomma, anche del 2021. Per aver anche messo in evidenza l'aspetto importante della delle, delle disuguaglianze. Eh, passiamo adesso all'intervento successivo, quello di Francesca Luppi, eh, Università Cattolica, che invece presenterà alcuni dati eh, salienti sulla condizione delle nuove generazioni e sulla progettualità dei giovani. Eh, buonasera e grazie per l'introduzione. Condivido in presentazione. Okay. Sì, eh, come già annunciato nella presentazione del programma di questo seminario di oggi, questa parte del webinar è dedicata alla presentazione di alcuni dati che mostrano in che modo il perdurare della crisi Covid abbia poi continuato a impattare sui progetti di vita dei giovani italiani ma anche europei, e Vedremo in particolare come in un anno di emergenza sanitaria i giovani sono riusciti solo in parte poi a recuperare la progettualità di vita, superando o quantomeno adattandosi alle incertezze, alle difficoltà dovute alla crisi, mentre per molti di loro i progetti di vita continuano ad essere ad oggi ancora eh, compromessi. I dati che eh, presentiamo provengono da due indagini internazionali realizzate da Ipsos per l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo condotte su un campione rappresentativo della popolazione giovanile di età compresa fra i 18 e i 34 anni e eh, con, la prima condotta a marzo 2020 e su questa indagine avevamo già presentato alcuni risultati in occasione del primo report di, del, di questo gruppo di lavoro, a cui si è aggiunto poi una successiva indagine condotta a un anno di distanza. Quindi ad aprile 2021. La prima indagine quindi condotta nel pieno del primo lockdown, la seconda indagine invece condotta alla fine della seconda ondata dell'epidemia dell in Italia. Eh, come dicevo, indagini internazionali perché il campione non prevede solo eh, i giovani italiani, ma include anche giovani provenienti da altri quattro grandi paesi europei, quindi Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna. Passiamo subito a presentare alcuni di questi dati e iniziamo da questa tabella che rinclude, include le percentuali di giovani che vedono più o meno a rischio i propri progetti di vita a causa della crisi Covid nei cinque paesi europei a marzo 2020 e ad aprile 2021. Evidenziate in verde avete le percentuali dei giovani che percepiscono come più a rischio i propri progetti di vita a causa della crisi in Italia e in Spagna. Perché? Perché sia nel 2020 che nel 2021 i giovani italiani e spagnoli erano quelli che maggiormente riportavano di eh, progetti di vita compromessi a causa della pandemia. Siamo intorno quindi al 60%, percentuale tra l'altro anche abbastanza stabile in un anno eh, di pandemia. E che si discosta di circa 15 punti percentuali in media dalle percentuali di coloro che invece dichiarano eh, di avere dei progetti di vita a rischio negli altri paesi europei. Quindi da questa prima immagine già possiamo ricavare alcune prime osservazioni. La prima, lo svantaggio comparativo dei giovani italiani e spagnoli rispetto ai loro coetanei europei, quindi che nonostante sia passato un anno di, eh, di crisi, insomma, ancora non riescono a intravedere uscite positive dei loro progetti, ehm, svantaggio che sicuramente deriva poi anche da una condizione pregressa, quindi pre che è legata poi a tutte le difficoltà eh, legate all'ingresso all e alla permanenza poi nel mercato del lavoro giovanile, ma ci dice anche qualcosa di più, eh, ci, continua, ci dice che eh, queste difficoltà perdurano nel tempo e che comunque anche negli altri paesi europei, quindi Francia, Germania e Gran Bretagna, eh, le difficoltà che i giovani stanno riscontrando non sono poi così limitate, cioè comunque il 45% dei giovani francesi tedeschi e inglesi dice che i propri progetti di vita sono compromessi ancora ad aprile 2021. Se poi facciamo uno zoom eh, sulla situazione italiana vediamo che poi questa percezione del rischio eh, non è nemmeno mh, uniformemente diffusa all'interno della popolazione giovanile, ma in qualche modo eh, la sua distribuzione riflette anche disuguaglianze sociali preesistenti, la crisi attuale, in particolare disuguaglianze di genere. Queste due tabelle ci dicono che a marzo 2020 e ad aprile 2021 le donne più che gli uomini percepivano a rischio i propri progetti di vita. Eh, le percentuali sono più o meno stabili, all'aprile 2021 erano circa il 67% delle donne contro il 53% degli uomini a vedere compromessi i propri piani. Voglio sottolineare tra l'altro che nel confronto internazionale, quindi con gli altri quattro paesi europei, l'Italia è il paese in cui le differenze di genere in questo senso sono più marcate tra l'altro disuguaglianze di genere che si mischiano, diciamo così, nel loro effetto con altre forme di vulnerabilità, come quelle ad esempio legate alla condizione occupazionale. E questo grafico è un po' complesso, eh, ma lo leggiamo assieme, riporta quelle che sono le percentuali di giovani che percepiscono come a rischio i propri progetti di vita, distinguendo uomini e donne, quindi gli uomini sono le barre blu, le donne le barre rosse, tra diverse categorie occupazionali. A marzo 2020 sono le barre più scure e ad aprile 2021 le barre più, più chiare. Poi questi puntini neri indicano le differenze percentuali registrate fra um, il 2020 e il 2021, quindi fondamentalmente le distanze fra le due coppie di, di barre. E cosa ci dice questo grafico? Ci dice che in un anno di pandemia, quindi nel aprile 2021, ci sono... Tra gli uomini, in alcune categorie occupazionali, è diminuita la percezione del rischio rispetto ai propri progetti di vita. E quali sono queste due categorie occupazionali? Sono quelle in qualche modo più protette dal punto di vista reddituale e contrattuale, cioè i manager, i professionisti e i dipendenti a tempo indeterminato. Un calo eh, della percezione del rischio si può osservare forse anche fra gli autonomi e i lavoratori a progetto, ma qui dobbiamo stare un po' attenti nell'interpretazione perché si rischia di confondere gli effetti riduzione del rischio con gli effetti selezione, nel senso che ehm, ad aprile 2021 in queste categorie rimangono coloro che sono sopravvissuti a un anno di crisi, quindi i lavoratori a progetto che continuano ad avere un lavoro e i lavoratori autonomi che continuano ad avere eh, aperta la propria attività. Eh, quindi il rischio è che qui dentro siano rimasti in realtà coloro che appunto i piani di vita li possono continuare a fare perché continuano ad avere un lavoro. Cosa succede invece fra le donne? Eh, fra le donne fondamentalmente non osserviamo alcun tipo di cambiamento, cioè a distanza di un anno in tutte le categorie occupazionali più o meno la percezione del rischio rimane stabile. Cosa interessante è il confronto però ancora una volta fra donne e uomini, nel senso che le donne sistematicamente riportano un livello di percezione del rischio maggiore rispetto agli uomini per ogni categoria occupazionale con due eccezioni, che sono le due categorie estreme, cioè la categoria dei NIT, quelli che sono più vulnerabili in questo senso nel mercato del lavoro e la categoria è in qualche modo più protetta dal punto di vista del reddito, quindi manager e professionisti, dove invece ehm, appunto la percezione del rischio è similare mh, tra uomini e donne. Andiamo ora invece a guardare qual è stato l'impatto della pandemia su specifici progetti di vita eh, nel 2020 e nel 2021. In questo caso, in questo primo grafico, prendiamo in esame coloro che avevano pianificato di andare a vivere per conto proprio e osserviamo le percentuali di chi ha confermato, posticipato o abbandonato questo progetto a causa della crisi Covid. Quello che possiamo osservare è... Vi, vi, vi dico solo che i dati del 2020 sono quelli nelle colonne grigie, mentre i dati del 2021 sono quelli nelle colonne eh, arancioni. A sinistra del grafico abbiamo l'Italia e quello che osserviamo è che a un anno di distanza le percentuali di chi abbandona, posticipa o conferma rimangono pressoché stabili. Quindi vuol dire che in un anno di pandemia l'effetto negativo eh, sulle progetti di vita dei giovani è rimasto pressoché invariato. Un giovane su quattro in Italia ad aprile 2021 continuava ad abbandonare il progetto di conquistare una propria autonomia abitativa dalla famiglia d'origine. Tra l'altro nel confronto internazionale possiamo anche osservare che l'Italia insieme alla Spagna rappresentano un po' anche in questo caso i fanalini di coda. In Spagna addirittura il 38% dei giovani nel 2021 aveva abbandonato questo piano. Um, mentre negli altri paesi europei insomma, la situazione è lievemente migliore. Questo suggerisce ancora una volta come il contesto italiano e spagnolo siano in qualche modo svantaggiosi eh, per i giovani eh, per garantire loro poi la possibilità di raggiungere un'autonomia che è abitativa, sì, ma che è in primo luogo anche un'autonomia economica per potersi appunto mantenere al di fuori della famiglia di origine. Se guardiamo invece il progetto di andare a convivere eh, con il proprio partner, vediamo che qui la situazione è lievemente diversa. In Italia, eh, guardiamo ancora tutto a sinistra del grafico, nel 2000, a marzo 2020 il 27% dei giovani abbandonava questo piano. A un anno di distanza lo fa solo eh, il 13%. Ma cosa colpisce di più? Forse la percentuale di chi questo piano poi alla fine l'ha confermato. Mentre nel 2020, quindi a inizio pandemia, il 39% dei giovani si sentiva di poter confermare questo piano, a un anno di distanza l'avevano confermato il 62%. Quindi in qualche modo eh, in questo caso i giovani sono riusciti a trovare un modo per realizzare comunque questo progetto. Tra l'altro un... Un, diciamo così un uh, uno schema simile si può osservare anche in Spagna ad oggi appunto la percentuale di chi conferma questo piano in Spagna è del 60% e tra l'altro queste percentuali di conferma sono abbastanza simili fra i vari paesi europei così anche come quelli di chi abbandona insomma non si vedono più le grandi distanze che si vedevano prima a conferma forse del fatto che nei progetti di coppia la possibilità di affidarsi a un doppio reddito o a un reddito più solido di uno dei due partner ha comunque garantito, nonostante le aspettative negative iniziali, a una quota maggiore di giovani di realizzare il progetto. Veniamo poi forse al progetto che più ci interessa, cioè che è quello di eh, concepire un figlio. A marzo 2020 in Italia e in Spagna eh, si registravano le percentuali maggiori di giovani che avevano deciso di abbandonare questo piano. Il 26% in Italia quasi il 34% in Spagna. Cosa è successo uh, a un anno di distanza? Che queste due percentuali si sono di molto ridotte, per cui ad, ad aprile 2021 il 17% dei giovani italiani e il 21% dei giovani spagnoli avevano abbandonato il piano di concepire un figlio, eh, mettendosi tra l'altro abbastanza in linea con le percentuali di abbandono degli altri paesi europei. Se però bisogna trovare una differenza, questa la troviamo eh, nelle percentuali di chi ha confermato questo piano, quindi di chi poi è riuscito a realizzarlo o lo sta per realizzare. In Italia nel 2021, così come in Spagna, solo il 41% delle coppie dichiara di aver confermato il piano, ehm, seguito poi dalla, dalla Francia dove abbiamo circa un 48% e solo successivamente dalla Germania e la Gran Bretagna con oltre il 50% di coppie. Per questo tipo di progetto, tra l'altro, è interessante anche il confronto con quello che è avvenuto poi in termini di nascite eh, a 9-10 mesi di distanza dall'inizio della pandemia. Quello che eh, osserviamo, cioè quello che ci domandiamo fondamentalmente è quanto questi dati relativi ai progetti eh, di fecondità dei giovani trovino poi un riscontro in quelli che poi sono effettivamente gli andamenti delle nascite quindi la loro realizzazione e quanto quindi questi eh, dati su progettualità e aspettative siano affidabili ed effettivamente troviamo che l'affidabilità di questi dati sembra essere incredibilmente elevata eh, questo grafico viene da uno studio pubblicato di recente e mostra qual è l'effetto netto della pandemia sulle nascite eh, se osservate questa linea verticale a sinistra della linea verticale abbiamo gli effetti negativi quindi le riduzioni delle nascite a destra gli effetti positivi quindi gli incrementi e cosa osserviamo? Osserviamo che l'Italia e la Spagna stanno in cima a questo grafico perché sono i paesi in cui maggiore è stato il decremento quindi la riduzione delle nascite a causa della pandemia fra novembre 2020 e gennaio 2021. Segue poi in una posizione intermedia la Francia dove la tendenza è quella comunque di un calo anche se non significativo e in fondo troviamo appunto la Germania con invece una tendenza addirittura quasi alla crescita. Da questo punto di vista quindi la perfetta corrispondenza fra eh, questi trend e quanto abbiamo osservato in termini di progettualità in realtà rappresenta un enorme vantaggio eh, dal punto di vista di utilizzo dei nostri dati. Perché? Perché ci dà un'anteprima abbastanza affidabile di quello che succederà in futuro in termini di trend di natalità e quindi ci permette in qualche modo di pensare e progettare una serie di politiche per contenere gli effetti potenziali negativi di una crisi e intervenire più tempestivamente che se dovessimo aspettare appunto di vedere quali sono poi gli effetti reali in termini di realizzazioni ma non solo allo stesso tempo possiamo anche utilizzare questo vantaggio per valutare quali potrebbero essere i potenziali effetti di eventuali politiche prima eh, di avere poi i dati sulle nascite che appunto richiedono almeno un annetto di, di tempo. Per concludere, eh, veniamo a quali sono le principali motivazioni che eh, hanno mh, dichiarato appunto i giovani per aver sospeso i propri progetti di vita. In questo caso abbiamo le ragioni per cui hanno sospeso i progetti di autonomia abitativa e convivenza in coppia e le prime tre ragioni eh, che sono state mh, sollevate riguardano prevalentemente eh, motivazioni di natura economica e eh, difficoltà organizzative legate anche alle misure di contenimento della Covid. Interessante notare come le donne più degli uomini in questo caso riportino motivazioni di natura economica per aver rinunciato ai piani di ehm, uscita dalla famiglia di origine per andare a vivere da soli o in coppia. Quali sono invece le principali motivazioni per aver sospeso il progetto di avere un figlio? Ancora una volta in testa a tutte troviamo le ragioni economiche e le difficoltà organizzative. Qui però le ragioni economiche pesano più per gli uomini che per le donne, a rimarcare in qualche modo come i ruoli tradizionali di genere all'interno della famiglia siano abbastanza eh, costanti, dunque diciamo così, si ripropongono eh, anche tra le nuove generazioni in Italia, per cui è l'uomo il principale responsabile del benessere economico e finanziario, appunto, della propria famiglia. Seguono poi altre ragioni come, appunto, le misure di contenimento, l'impossibilità di condividere l'evento, l'aumento del carico di lavoro domestico la mancanza di aiuto esterno nella cura eh, dovuta appunto alla tutela anche nei confronti dei, dei nonni eh, e poi un'ultima motivazione che vorrei citare è quella legata all'accesso di esilio eh, complicato nel caso appunto durante i periodi della crisi sanitaria. Eh, questa ragione ovviamente è portata più frequentemente dalle donne degli uomini a specchio di quanto avevo detto prima nel senso che il carico di cura e conciliazione grava più sulle spalle delle donne che degli uomini nelle coppie italiane, eh, volevo solo sottolineare il fatto che queste percentuali relativamente così basse di uomini e donne che dichiarano questa motivazione come importante per aver sospeso i progetti di fecondità, in realtà potrebbero essere eh, lievemente sottostimate, nel senso che le difficoltà di conciliazione crescono con l'aumentare del numero di figli in famiglia e quindi probabilmente questo tipo di difficoltà pesa di più per le coppie che sono alla ricerca del secondo e del terzo figlio piuttosto che chi è la ricerca del primo. Il nostro campione però include solo giovani di età compresa fra 18 e 34 anni che pertanto nella maggioranza dei casi sono alla ricerca del primo figlio. Probabilmente con un campione una fascia d'età più ampia fino a 45 anni ecco la percentuale che osserviamo qui sarebbe almeno un pochino più, più ampia. E detto questo io concludo e ringrazio per, per l'attenzione. Bene, ringraziamo Francesca eh, Luppi che con questo focus eh, sui giovani è già entrata comunque anche all'interno di eh, una dimensione comparativa con i coetanei degli altri paesi e ha dato anche indicazioni tra l'altro di come leggere in maniera non banale alcuni dati che, che si potrebbe, se, potrebbe essere si, si portati insomma a leggere a volte in maniera superficiale a trarre delle conclusioni che possono essere fuorvianti quindi eh, lì la competenza anche non solo della produzione dei dati ma anche di, di interpretazione eh, dell'evidenza empirica che emerge eh, è fondamentale poi per dare indicazioni che siano adeguate in termini di policy e passiamo adesso eh, Ah, invece un contributo più esplicitamente sul quadro internazionale con eh, Chiara Comolli, a cui passo la parola. Ecco, allora, buongiorno a tutti. Uh, dovreste vedere le slide. Sì, vediamo. Uh, perfetto. Allora, mio, grazie Alessandro, mi unisco ai ringraziamenti eh, per l'organizzazione di questo seminario. Um, sono, sono felice di presentare la sintesi di um, due uh, capitoli del secondo rapporto uh, ri, che riguardano uh, il quadro internazionale delle ricerche uh, riguardo uh, le implicazioni uh, della, della pandemia per le nuove generazioni e eh, L'impatto sulla fecondità um, eh, e eh, ringrazio Anna Cristina D'Addio, l'autrice eh, di um, uno dei due capitoli eh, che um, eh, vado a sintetizzare. Allora, um, di, scusate, ok, um, allora sappiamo, uh, come, come il primo rapporto ci ha detto e come anche eh, l'evidenza le, ehm, empirica eh, presentata eh, finora, che ehm, i giovani sono una delle eh, categorie che sono state maggiormente eh, colpiti dagli, dagli interventi messi in atto per contenere eh, la, ehm, la pandemia. E, e sappiamo che eh, le ricadute sono state, sono state ampie e hanno riguardato vari ehm, aspetti. Uh, della, uh, della vita, uh, dalla salute um, anche uh, e soprattutto psicologica e mentale, dalla, dalla formazione e l'istruzione uh, al mondo del lavoro e in generale ai, ai progetti di vita uh, come, uh, come appena, appena illustrato. Uh, ci sono alcuni uh, fattori cruciali che um, erano stati evidenziati nel primo rapporto e rimangono uh, cruciali uh, anche in un'analisi uh, um, degli studi di quest'anno. Um, il primo è sicuramente il tema dell'intersezione non soltanto della vulnerabilità di, um, uh, dei giovani rispetto ad altre classi d'età, ma l'intersezione di questo tipo di vulnerabilità con um, vulnerabilità uh, legate alle differenze di genere e um, anche a uh, risorse um, socio-economiche. Uh, quindi questo è un primo, è un primo fattore importante. Uh, il secondo fattore importante, che forse ancora di più uh, troviamo negli studi, negli studi più recenti, um, è uh, l'attenzione la, a distinguere gli effetti, quelli che sono gli effetti di breve e di lungo periodo uh, della, uh, della pandemia. Um, quello che, eh, possiamo, eh, che possiamo dire eh, sintetizzando al massimo eh, questo, questo secondo, secondo rapporto sulle, sulle nuove generazioni è che eh, sicuramente vengono confermati i risultati critici eh, che, avevamo, eh, che avevamo osservato nel 2020 eh, sui giovani in termini di eh, salute mentale e psicologica, eh, in termini di ehm, eh, difficoltà scolastiche e eh, soprattutto nel, nell'ingresso nel mercato del lavoro e di, uh, um, uh, di carriera uh, professionale e sicuramente anche um, uh, come, come appena, uh, appena raccontatoci uh, in termini di percorsi di vita. Emergono però quest'anno um, uh, anche dei nuovi temi che si intrecciano a questi um, già esistenti. Um, io ne sintetizzerò uh, alcuni uh, qui per esempio eh, il tema della mobilità geografica eh, dei giovani e come questa si eh, intreccia eh, ai percorsi di vita. I temi eh, non soltanto eh, della capacità di, di resilienza eh, dei giovani ehm, ma anche della loro adesione alle norme di comportamento e la risposta alle politiche di contenimento del virus e come questo si sì, ehm, eh, poi ehm, lega agli effetti psicologici e alle re reazioni da un punto di vista ehm, eh, psicologico eh, e sociale della pandemia e sicuramente eh, emerge anche il tema del, dei social media eh, come eh, Um, catalizzatori di attenzione um, um, e uh, soprattutto appunto nelle fasce dei giovani um, dei, dei giovani um. Come, come vi dicevo i nuovi studi sono soprattutto caratterizzati da un'attenzione eh, riguardo agli effetti di lungo periodo della pandemia e una delle sensazioni che ehm, eh, maggiormente emerge da questi studi è ehm, la possibile ehm, creazione di una generazione che abbia una diversa visione del mondo eh, e della vita e quindi che, che la pandemia generi una generazione di giovani che si aff sono affacciati al mondo del lavoro ma anche al mondo eh, della, eh, della formazione della scuola o della eh, genitorialità eh, durante la pandemia e quindi che sia, si tratti di una generazione di giovani adulti che in qualche modo farà scelte diverse ehm, in questo percorso di transizione alla vita adulta in termini di, ehm, eh, mercato de, di scelte nel mercato del lavoro e di carriera lavorativa eh, ma anche in termini di eh, scelte nella formazione dell'unione quindi che tipologia di, eh, di unione anche di questo abbiamo, abbiamo sentito parlare nel caso, nel caso italiano e anche nella, nella genitorialità. Quindi questi sono temi che eh, fortemente um, eh, emergono nel dibattito uh, internazionale sugli effetti della pandemia. Um, detto, detto questo uh, possiamo invece affrontare i temi, i temi principali um, uh, di, cui, um, uh, di cui la, la letteratura uh, internazionale si occupa sul tema dei giovani e il primo sicuramente quello più ricco è quello della salute uh, come vi dicevo gli effetti negativi uh, che uh, venivano evidenziati nella prima fase della pandemia vengono confermati uh, da un punto di vista di sicuramente ansia uh, st e, e stress Um, e um, viene evidenziato e sottolineato uh, maggiormente l'intersezione tra la vulnerabilità dell'età e ancora una volta la vulnerabilità di genere, quindi come le giovani donne siano maggiormente um, uh, colpite rispetto ai giovani uh, uomini. Uh, troviamo uh, in, um, un, un, altro, un altro risultato interessante, ovvero di alcuni effetti in realtà positivi uh, sulla salute uh, mentale dei giovani in alcuni um, in alcuni studi, uh, tuttavia, uh, questi effetti positivi sono da una parte uh, fortemente diseguali, quindi troviamo nonostante um, nonostante tutto i gruppi più vulnerabili da un punto di vista dell'isolamento sociale, del carico di lavoro e ancora una volta delle risorse socio-economiche comunque riportano cali di benessere eh, e ehm, salute mentale. Um, e oltretutto um, oltre ad essere concentrati in alcune um, fasce specifiche più, meno vulnerabili della popolazione, questi effetti positivi sono anche uh, tendenzialmente temporanei um, in quanto il gli, a tutti gli aspetti di salute eh, soprattutto psicologica e mentale si legano anche a tutte le difficoltà eh, di cui poi parlerò del, del mondo del lavoro e eh, della revisione dei piani di istruzione, lavoro e, e di vita e che quindi nel lungo periodo eh, molto probabilmente eh, vanificheranno eh, questi, eh, questi effetti eh, temporaneamente positivi. Um, come vi dicevo un altro tema che emerge eh, negli studi di quest'anno è la uh, copertura mediatica della pandemia e a maggior ragione per uh, le fasce um, più, più giovani della popolazione come la uh, mediazione uh, dell'informazione dell sulla pandemia e l'utilizzo, la fruizione della, uh, dei mezzi uh, di comunicazione um, intervenga. Nella, negli effetti, eh, nelle implicazioni della pandemia per gli stati eh, psicologici e mentali dei, um, dei giovani. Um, ci sono chiaramente distinzioni da fare in termini di uh, dispositivi e mezzi specifici non sempre uh, ovvie e certamente ci sono, um, um, è da, da sottolineare, l'importanza delle condizioni di partenza, uh, di um, um, di salute eh, dei, dei giovani e ancora una volta eh, questi studi però sottolineano come eh, l'uso effettivamente maggiore dei social media sia associato mo molto più frequentemente per le ragazze che per i ragazzi a una percezione più negativa degli effetti della pandemia specialmente in termini di, di stress o per esempio nel caso di, di questo studio Canadese, um, in termini di, dei risultati accademici um, degli, degli studenti. Quindi una relazione anche qui complessa. Um, un, altro, un altro tema assolutamente um, uh, cruciale uh, cre, crediamo sia la percezione uh, da parte dei giovani delle politiche che sono state attuate um, uh, a eh, negli ultimi due anni eh, per contenere la pandemia, ma non soltanto, anche per gli effetti eh, diciamo, di, ele, di lungo periodo e le dinamiche che la pandemia ha eh, creato. Quindi ehm, sono, emerge questo tema e l'importanza eh, del del, di come i giovani e come, um, um, come le nuove generazioni uh, vedono uh, in termini di adeguatezza e inadeguatezza le politiche attuate perché questo ha un impatto uh, sulla, um, sulle conseguenze psicologiche um, e sulla, um, sulla uh, importanza la dimensione dell'impatto della pandemia uh, sull'ansia, um, sull sullo stress e sulla percezione della gravità della situazione in generale Um, il secondo tema uh, più uh, trattato uh, è come nel primo rapporto il tema del lavoro uh, e anche uh, nel, uh, per quanto riguarda questo tema uh, emerge uh, soprattutto una forte uh, complessità uh, una complessità che uh, anche qui uh, è legata all'accumularsi um, all di um, uh, vulnerabilità diverse che vengono non soltanto dall'età ma da eh, fattori che ho già citato, genere, ehm, risorse socio-economiche, quindi livello di istruzione, um, eh, origine eh, di, um, delle famiglie, quindi le famiglie per esempio straniere, um, quindi diciamo che se è vero che eh, emerge eh, chiaramente che le difficoltà nel mondo del lavoro eh, dei giovani, l'incertezza economica è eh, che sono state accresciute dalla, dalla pandemia, sono concentrate su gruppi più vulnerabili, eh, tra cui eh, i giovani. Um, ci sono um, delle um, delle dinamiche che ehm, si sono evolute in modo, in modo diverso e a volte inatteso durante questi mesi di pandemia, eh, come per esempio il divario di genere eh, nella, ehm, ehm, nel, nei tassi di disoccupazione che era estremamente elevato all'inizio della, della pandemia, maggiormente negli Stati Uniti che, che in Europa ma era così anche in Europa inizialmente e um, poi a, che poi si è andato ad assottigliare per poi in alcune fasce d'età tra quelle più giovani quindi eh, che, che, che qui ci interessano eh, addirittura rovesciandosi questo divario, eh, divario di genere. Quindi è importante ehm, ehm, mantenere un, un livello di osservazione eh, costante e, ehm, e, e di guardare a queste, a queste complessità. Un altro tema... Eh, ehm rilevante um, credo sia il confronto con la, cri con la crisi um, eh, economica del 2008 eh, in termini di um, eh, effetti della pandemia per i giovani nel mercato, nel, nel mercato del lavoro. Um, uno, uno studio molto interessante sugli Stati Uniti eh, mostra per esempio che mentre nella precedente crisi eh, la disoccupazione aveva colpito in modo abbastanza uniforme tutti i tipi di occupati, durante la pandemia è il lavoro full time dei giovani che viene maggiormente um, um, minacciato uh, e uh, i NIT provengono uh, largamente dal, dal, dal lavoro full time e non dal lavoro part time. Ancora più importante è il fatto che durante la crisi del 2008 eh, la transizione um, alla, al rientro uh, nella scuola quindi la transizione dal lavoro alla scuola è stato utilizzato eh, dai giovani come scudo contro eh, la, la precarietà e l'incertezza del mercato del lavoro creato dalla crisi del 2008. Eh, questo non è avvenuto durante la pandemia, eh, i tassi di iscrizione a scuola non sono praticamente mai cambiati, se non sono addirittura calati durante la pandemia. Quindi diciamo che questi aspetti e queste differenze. Um, ci portano a pensare che anche la, uh, le, le difficoltà, um, la, la, la percezione delle difficoltà e le um, um, risorse messe in campo e le strategie messe in campo dai giovani per uh, risolvere queste difficoltà siano questa volta diverse dalla crisi che abbiamo conosciuto un, un decennio fa ormai. Um, Infine per quanto riguarda il tema delle difficoltà dei giovani nel mercato del lavoro è importante ricordarsi che ed emerge eh, dagli studi internazionali fortemente il fatto che le difficoltà in questo ambito eh, non, non finiscono in quell'ambito, non finiscono nell'ambito lavorativo ed economico, ma si associano a una forte difficoltà di costruzione del senso di identità di questa generazione, quindi torniamo a quell'ottica di lungo periodo eh, eh, che, che, che ho citato inizialmente, quindi alla, alle caratteristiche di, una, di questa generazione che si affaccia eh, alla, alla vita adulta in eh, una condizione di, um, di pandemia e infine il tema del corso di vita eh, che ehm, eh, sebbene eh, rileva, eh, estremamente rilevante ehm, rispetto agli altri temi nel quadro dei temi di salute e lavoro per esempio nel quadro eh, internazionale ehm, eh, anche quest'anno eh, ha ricevuto meno attenzione. Quindi, al di là degli studi menzionati nella eh, negli, altri, eh, negli altri capitoli di questo report e gli studi già citati l'anno scorso um, dei quali emerge chiaramente come ci um, eh, mostrava anche Francesca nella, pre nella eh, presentazione precedente emerge una chiara tendenza a posticipare eh, le decisioni importanti eh, come il matrimonio, come il primo figlio e questo emerge in altri paesi europei, emerge in altri Um, um, in altri contesti uh, diversi dall'Italia uh, ed emerge insieme a queste, um, questo cumularsi di vulnerabilità uh, di, cui, uh, di cui abbiamo parlato. Tuttavia nel dibattito internazionale um, sono, emergono anche degli altri temi uh, che forse vale la pena um, uh, affrontare. Uno di questi temi è la, uh, la mobilità. E anche qui um, troviamo delle, um, uh, una situazione piuttosto complessa, uh, ovvero chiaramente la pandemia ha avuto un effetto sulla mobilità uh, geografica uh, dei, um, dei giovani, uh, ma le implicazioni che questa, le, di questa ridotta mobilità sulle scelte uh, di, del percorso di vita uh, non, sono, non sono omogenee, quindi ci sono dei casi in cui la pandemia ha ritardato um, la traduzione. Um, uh, Um, in, um, per, perché ha ridotto la mobilità e in altri casi invece ha accelerato la transizione alla vita, eh, alla vita adulta quindi è importante um, um, mantenere uno sguardo anche su quello appunto che sono le conseguenze più uh, complesse um, e um, Infine ehm, vorrei eh, sintetizzare eh, rapidamente anche eh, quelli che sono le, eh, maggiori, ehm, i risultati eh, principali del, del capitolo sul quadro internazionale nell'impatto ehm, sulla, sulla fecondità eh, in, in modo più ehm, specifico. Allora diciamo che come, come anche evidenziato nelle presentazioni precedenti um, è, ancora, è ancora troppo presto per estrapolare uh, dei, um, dei risultati sui cambiamenti dei livelli di fecondità um, e, e questo è uh, chiaramente un tema, un tema importante un, un, uh, di, di, di, di tutte le analisi uh, e di tutti gli studi um, uh, internazionali presentati. E sintetizzati um, quello che è interessante è che il, il declino si è confermato si sta confermando uh, nei dati anche fuori dall'italia um, come, come un declino um, delle nascite uh, tuttavia c'è una forte emerge una forte, forte etero, eterogeneità tra paesi um, e che emerge sempre di più mano a mano che i mesi passano uh, più um, la, questa questa diversità emerge quindi per esempio c'è uno studio interessante sui dati um... Del Human Fertility Database um, che, che raccoglie eh, i, le fluttuazioni di, di breve periodo eh, della, eh, della natalità ed emerge che ehm, i cali tra i paesi dove i cali eh, sono, ehm, eh, sono avvenuti nell'ultimo nell anno, quindi diciamo da, tra eh, gennaio, gennaio, di gennaio 2021 e gennaio eh, 2020, andiamo da, da crolli di oltre il 20%, eh, in paesi come come la Lituania o la Spagna o il Portogallo, um, a paesi dove i cali sono stati uh, ben inferiori e quindi un calo medio um, uh, intorno al 5, uh, al 5 o al 10% al massimo. Quindi una forte, emerge una forte eh, eterogeneità con, con il passare del tempo. Eh, nello studio eh, già, già citato, ehm, eh, anche eh, emerge eh, sui, su 22 paesi eh, ad alto reddito, eh, comunque 13 di questi eh, registrano eh, tali eh, effettivamente negativi ehm, eh, in, in, termini, in termini di nascite. Le, ancora una volta le diminuzioni maggiori si concentrano in paesi del Sud Europa, come Italia, Spagna e, e Portogallo e alcuni paesi dell'est Europa come l'Ungheria, invece ci sono paesi come eh, i, paesi, eh, i paesi del nord Europa e altri dell'Europa continentale e dell'est dove invece le nascite sono eh, rimaste, rimaste stabili eh, se non eh, eh, di recente un minimo, um, un minimo aumento. Uh, è importante considerare non soltanto uh, le, um, uh, diciamo, gli effetti diretti della pandemia sul calo del numero dei nati, ma anche gli effetti indiretti uh, che la pandemia avrà, soprattutto di nuovo tornando a questa dinamica eh, differente di effetti di breve e lungo periodo. Nel lungo periodo eh, gli effetti indiretti della pandemia saranno ehm, certamente avranno un peso eh, un peso notevole e tra questi possiamo per me possiamo pensare per esempio alla, alla compromissione dell'uso e la disponibilità dei servizi ehm, eh, di eh, pianificazione ehm, familiare e di assistenza sanitaria, per esempio, eh, ma anche alla cura e all'istruzione e quindi la chiusura degli istituti di istruzione a tutti i livelli um, e l'apprendimento a distanza che chiaramente come, um, uh, come ben sappiamo ha uh, gravemente pesato sulle opportunità dei lavori di lavoro uh, dei genitori um, in modo particolare uh, chiaramente uh, l'onere è, è, è ricaduto maggiormente sulle donne dove e quindi sulla difficoltà a combinare uh, lavoro e cura e quindi chiaramente questo eh, come, come anche precedentemente evidenziato, eh, rispetto ai nuovi genitori, magari con un figlio, ehm, chiaramente ha un peso sulla uh, possibilità e sulla um, um, intenzione di, di, di procedere con un secondo o un, o un terzo figlio. E l'ultimo tema um, al riguardo, uh, assolutamente da considerare, che emerge in, in, anche qui in studi su, sui, paesi, sui paesi anglosassoni, um, è il tema del costo di questi servizi, quindi non soltanto della ridotta ehm, eh, disponibilità ehm, dei servizi di cura all'infanzia ma anche del, ehm, dell'aumento Uh, del, del costo e quindi questo uh, nuovamente peserà sulle scelte di uh, genitorialità, sulle scelte uh, di avere un secondo o un, um, o un terzo figlio, ma andrà anche a uh, acuire o ampliare ulteriormente le disuguaglianze che già uh, esistono. Quindi diciamo per eh, eh, riassumere eh, e concludere il quadro internazionale sia da un punto di vista che da un punto di vista delle giovani generazioni che dall'impatto sulla fecondità ehm, suggerisce mh, un quadro. Chiaramente complesso, un quadro ehm, che, che ehm, ha del, eh, delle, delle conseguenze di breve ma anche di medio-lungo periodo, che eh, vanno eh, sicuramente prese in considerazione insieme alle disuguaglianze di cui, eh, di cui abbiamo parlato. E con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie a Chiara Comolli. Eh, sì, penso che questo punto eh è stato ben evidenziato delle, delle ricerche che stanno crescendo soprattutto sull'ambito anche delle, delle conseguenze di medio e lungo periodo sia rispetto alla condizione oggettiva e soggettiva è, è, un, è una frontiera particolarmente interessante e promettente che, che andrà seguita eh, nei prossimi anni. E, come abbiamo già detto i dati di questo secondo rapporto eh, ci danno un quadro ancora provvisorio però come avete visto anche insomma, di queste tre presentazioni è anche molto avanzato sulle conseguenze della crisi eh, sanitaria quantomeno nella sua fase più acuta e quindi per un bilancio poi finale eh, bisognerà aspettare non solo i dati completi sugli indicatori degli anni direttamente poi colpiti dalla pandemia ma anche dalla reazione che emergerà negli anni successivi e che sarà strettamente legata alle misure che verranno messe in campo nei vari paesi, poi in particolare poi in Italia, sia le misure che riguardano le ferite dell'emergenza stessa e sia quelle che poi andranno a favorire un nuovo percorso di sviluppo, possibilmente in combinazione anche con un clima sociale che è positivo che va a formarsi nel paese. Nel rapporto c'è poi un capitolo... Finale di Bonifazio e Papa Russo, proprio anche sulle, sulle politiche, di un bilancio, insomma, su quello che è stato fatto, è stato messo in campo quantomeno finora eh, e si intende mettere in campo eh, sia a livello nazionale che a livello europeo. E un commento eh, ai dati che sono stati presentati e anche qualche riflessione sulle implicazioni che ne derivano, proprio anche in termini di policy ce lo può eh, dare ora Gianluigi De Palo, che è presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, a cui cedo con piacere eh, la parola. Grazie, grazie Alessandro, grazie a questo studio, grazie a tutta questa riflessione, alle professoresse che si sono eh, diciamo susseguite in questa analisi, che purtroppo conosciamo ormai da troppo tempo perché di fatto sappiamo che la situazione demografica italiana è preoccupante perché perché i dati di oggi ce lo confermano ancora eh, ancora una volta oltre ad esserci un calo continuo delle nascite la pandemia ha provocato non solo un cambio di mentalità come è stato detto ma anche un elevato numero di decessi e i numeri in questo senso parlano chiaro in più c'è poi tutto il discorso a cui è stato fatto anche riferimento di una bassa fecondità che ormai dura eh, da parecchio, da troppi anni. E per questo, diciamo, lo squilibrio intergenerazionale diciamo, eh, sarà eh, un tema con cui dovremo fare i conti eh, anche nei prossimi anni. E tutto questo è qualcosa che non ci può lasciare indifferenti. Qualcosa che mh, io dico spesso dal punto di vista diciamo eh, dell'analisi, la situazione la conosciamo adesso, però è giunto il momento della sintesi, perché? Perché a forza di fare analisi, poi alla fine eh, non stiamo andando da nessuna parte. Mi sembra che i dati siano incontrovertibili, siano preoccupanti, e io ricordo che quando sei anni fa. Eh, Pochi giorni dopo la mia elezione a presidente del forum delle associazioni familiari eh, arrivarono i primi dati ISTAT che mostravano come il nostro paese stesse lentamente scomparendo. Eh, io eh, in un certo senso insieme a tutte le persone, a tutte le associazioni, ci dicevo che quello era un tema, un tema centrale. In più poi negli anni successivi la situazione è andata peggiorando. Poi, come è stato detto più oggi, la situazione è diventata insostenibile. E la parola giusta è proprio insostenibile. Perché? Perché il declino demografico, abbiamo visto che è un'emergenza non solo italiana ma anche europea. Il tema della sostenibilità è determinante perché si parla tanto di sviluppo sostenibile, però dobbiamo essere molto chiari perché, perché non ci sarà nessuno sviluppo sostenibile in Italia come Europa senza un equilibrio intergenerazionale. E dobbiamo fare un salto di qualità, cercare di capire che le politiche demografiche non sono costi, ma sono investimenti. Allora uno si domanda, cioè, ma che può accadere se nascono meno bambini? Eh, l'abbiamo visto. Perché tutto questo dovrebbe toccare le nostre vite? E il ragionamento che spesso facciamo è, meno siamo, meglio stiamo. Questo è un ragionamento che ho sentito fare tantissime volte, purtroppo però non è così e non è solo una questione demografica, sarebbe una questione demografica se tutte le donne italiane eh, invece di voler fare due figli, cioè dicono di voler fare due figli e invece ne fanno molte di meno, quindi non è semplicemente eh, un tema legato alla demografia, è un tema che è legato anche al desiderio. A, a, ai sogni lo dice benissimo Alessandro il professor Rosina più e più volte siamo confrontati tante volte su questo argomento il problema è che stiamo abbassando il livello dei sogni dei nostri figli allora ecco che la natalità diventa un tema più grande, un tema che ha a che fare appunto con quello che abbiamo dentro e non è semplicemente una questione culturale, una questione economica cultura ed economia vanno a braccetto perché? Perché ormai fare un figlio è diventato un lusso non so voi, ma i dati parlano chiaro, ma ci sono anche dati che mostrano come la prima causa di povertà è la perdita del lavoro, una delle seconde, in alcuni casi si diceva anche la seconda, però rimaniamo tra le prime cause di povertà in Italia, è la nascita di un figlio, e questo è un paradosso incredibile. Come può diventare fonte di povertà la nascita di un figlio? Un tempo noi la consideravamo una ricchezza, Oggi invece è uno dei cambiamenti che mette maggiormente in difficoltà le famiglie, senza contare che se poi non riparte la natalità non riusciamo a rendere più sostenibile anche l'equilibrio intergenerazionale e quindi di conseguenza crolla tutto. Gli anziani vivono sempre più a lungo, meno male, ma se diminuiscono i giovani cosa accadrà tra una decina di anni? Chi pagherà le pensioni se si assottiglia il numero delle persone che pagano le tasse? Ci può essere, visto che va tanto di moda, quindi la uso anch'io, green economy senza un equilibrio intergenerazionale? Ci può essere una vera innovazione senza giovani? Potremmo ancora permetterci una rete di servizi sociali per i più fragili se crolla il numero dei lavoratori? Potremmo, visto che è tanto di moda in questo periodo e sembra che è il centro di tutto, far crescere il PIL se comunque avremo un segno meno riguardo al numero delle nascite e la sanità, visto che si stanno investendo tante risorse anche sul PNRR e visto che, lo dobbiamo dire, abbiamo una delle sanità migliori al mondo, ma non ce ne rendiamo conto perché è gratuita, la sanità sarà ancora gratuita se ogni mille lavoratori ci sono già oggi circa 600 pensionati? Allora, non ci sono dubbi, la natalità è la nuova questione sociale. Qui dovremmo fare squadra anche con tutto, diciamo, tutto l'arco parlamentare, ma anche tutti i ministeri. Perché se non interveniamo, crolla tutto. Ed è qualcosa che riguarda tutti, anche chi i figli sceglie di non farli perché non li vuole, ci può stare, perché riguarda il futuro, perché ha a che fare con eh, la speranza di, di un popolo, di una popolazione, di un paese. Perché anche scegliere liberamente di non avere figli propri. D'altronde, mettere al mondo eh, un figlio non è un obbligo, comunque anche chi sceglie di non avere figli propri avrà bisogno comunque delle generazioni di domani. Tutti, in un certo senso, siamo dei genitori del paese di domani, anche se poi nell'ultimo tempo no, c'è tutta una narrazione che parla eh, dei figli come eh, occasione di inquinamento, no? tutta una serie di studi no, particolari. Beh, chi ha un figlio ma anche chi non ha un figlio sa bene che non è così perché i figli migliorano il clima sociale, lo arricchiscono, lo curano perché loro oggi vogliono già un mondo diverso, vogliono un mondo migliore di quello che gli stiamo lasciando. Eh, io dalla mia esperienza vedo che sono i miei figli a rendermi maggiormente responsabili verso il pianeta. Dico spesso che se faccio la differenziata non è perché me lo dice il sindaco della mia città ma perché è un atto d'amore nei confronti dei miei figli nei confronti del futuro. Sono i nostri figli a renderci parsimoniosi perché in un certo senso ci costringono a spendere eh, nella loro formazione, eh, nel, nel, nei loro studi, non per il consumo tu cura, anzi ci aiutano a mettere da parte risorse per il loro futuro. Sono loro in un certo senso l'antidoto al consumismo, all'individualismo, all'egoismo che veramente poi è quello che inquina. Ed è per questo che L'anno scorso con un gruppo di amici abbiamo organizzato gli stati generali della natalità e molti mi chiedevano: Vabbè, ma a che serve? Da nessuna parte, ci siamo semplicemente rotti le scatole di sentire i dati dei demografi, i dati Istat. Ben vengano, eh, però dico ci siamo stancati di commentarli semplicemente. Cioè, tutte le chiacchierate che ci siamo fatti con il professor Osina, col professor Blangiardo. Eh, con la professoressa Prati, in tanti eventi, eh, sono sempre gli stessi, no? Un po' un cartago dell'Enda Est. Sappiamo qual è il problema, però non riusciamo a fare nulla. Allora c'è bisogno di quella che diceva all'inizio della sintesi: siamo convinti che serva a fare qualcosa per invertire questa tendenza? È come se ci fosse un terremoto in atto che ha ormai distrutto, o comunque sta distruggendo, e sta compromettendo, diciamo, l'architrave, e le fondamenta della casa però le mura della nostra casa non hanno le crepe e allora andiamo avanti come se nulla fosse però ormai l'architrave è compromessa ecco la natalità come la politica sono molto simili perché hanno tempi lunghi per vedere eh, diciamo delle modifiche sostanziali eh, non ci sono frutti immediati però se tu ci lavori, se semini ci sono frutti certi e forse diciamo noi non beneficeremo dei frutti che verranno seminati dei semi che verranno seminati oggi ma ne beneficeranno i nostri nipoti i nostri figli per questo è urgente cambiare mentalità e un po' devo ringraziare la ministra questo è successo perché dal bonus dai tanti bonus che c'erano siamo passati a una riforma strutturale quella dell'assegno unico e dall'assegno unico poi si sta lavorando per implementare il discorso del Family Art, però serve ancora di più, serve molto probabilmente utilizzare i fondi del PNRR anche per rilanciare questo tema, serve passare dalla spesa e percepire la natalità come una spesa all'investimento, dal consumare al seminare, e non c'è niente di più ecologico di un serio investimento sulla ripartenza delle nascite. Allora, come stiamo rispondendo però a questa sfida? Allora noi siamo qui in questo webinar interessante, no? Sono anche tante persone che ci stanno ascoltando a parlare di natalità. Siamo qui con tutti gli amici che fanno parte dell'osservatorio per la famiglia. Perché? Non perché non abbiamo niente da fare, ma perché pensiamo che questo sia il tempo in cui non dobbiamo rassegnarci. Cioè siamo qui perché ci vogliamo provare. Siamo qui perché al di là dello sciorinare dati c'è il desiderio di provare a modificare diciamo un presente che sembra sempre sembra sempre più direzionato no verso un futuro non proprio roseo perché non vogliamo magari rassegnarci a o vedere donne che sono costrette a scegliere tra il lavoro e la famiglia a firmare magari dimissioni in bianco non vogliamo rassegnarci questa è una cosa che mi tocca particolarmente sul vivo a vedere i nostri figli su skype ma non perché non è bello che un figlio vada all'estero a realizzare i suoi sogni, ma perché in Italia è impossibile realizzare i suoi sogni. Questo è il vero peccato. Io credo che nessuno di noi voglia rassegnarsi a un paese stanco che è ripiegato su se stesso, no? che, che si vede che sta, sta arrancando da questo punto di vista. Non vogliamo rassegnarci a famiglie che arrivano con difficoltà alla fine del mese e non vogliamo rassegnarci nemmeno e Io ringrazio anche il Dipartimento in questo senso proprio perché ha portato un cambio di mentalità, eh, quindi ringrazio la, eh, la dottoressa Antonini proprio per, per questo lavoro, a, a non vivere la natalità con un approccio tutto italiano come il luogo ideologico per discutere tra fazioni, no. Perché non è un'occasione divisiva la natalità, ma è l'opportunità più ghiotta che abbiamo per fare squadra. E nel recente dibattito sull'assegno unico universale l'abbiamo visto. Vi ho fatto anche un lavoro tutti insieme e la cosa bella è che tutto il paese all'unisono ha votato questa misura. Poteva essere fatto un po' meglio? Sì, questo lo dico proprio perché, no, per amore di verità e perché poi alla fine le cose vanno dette anche con grande... Eh, Chiarezze ed è importante che sia questo perché mancava tanto per, per farlo come fosse veramente un capolavoro, però c'è stato un lavoro di squadra che è andato oltre le, ma le maggioranze, oltre le opposizioni, oltre i partiti, oltre gli interessi particolari. Un'ultima osservazione. Ecco, io non vorrei però che passasse un concetto, cioè che i figli servono per pagare le pensioni. No. I figli non sono il frutto di un ragionamento eh, utilitaristico. I figli sono desiderio, i figli sono dono, i figli sono un amore che si trasmette, i figli sono una bellezza che, che regaliamo al mondo, i figli sono il segnale di un paese che torna a desiderare, un paese che torna a dire ci voglio essere. Per questo la natalità è una cartina di tornasole importante attraverso la quale giudicare tutto il sistema paese, la politica, l'economia, la società, perché i figli non devono essere né un dovere e né un lusso come sono oggi, ma una libertà. Ecco, mi sembra di poter dire che siamo tutti d'accordo, c'è una grande maggioranza non solo silenziosa, ma anche molto coesa, oggi siamo qui e i dati sono incontrovertibili, adesso bisogna passare dall'analisi e grazie appunto a questo studio alla sintesi cioè all'impegno politico ma un impegno politico che non può essere solamente fatto dal ministero della famiglia alla famiglia e del dipartimento ma che deve essere priorità assoluta per il nostro paese perché è perché ce lo chiede il futuro ce lo chiede il eh, ce lo chiede l'Europa anche perché in questo modo noi stiamo semplicemente eh, diciamo ehm in un certo senso siamo un paese che produce debito mentre invece potremmo produrre molta più ricchezza e la cartina di tornasole come ho detto sono i figli. Quindi eh, grazie eh, di avermi ascoltato ma grazie soprattutto di aver organizzato no, questo momento di riflessione e un grazie al Dipartimento per appunto, cercare di mettere tutto l'osservatorio, tutti i pezzi, sindacati, associazioni, eh, comuni, regioni insieme per lavorare su un tema che è centrale e ormai no, mi sembra evidente. Grazie. Bene, grazie, grazie a Gigi De Palo per questo intervento allo stesso tempo lucido e appassionato. Eh, ringrazio di nuovo tutti i relatori e ripasso la palla a questo punto non solo concretamente ma anche metaforicamente alle, alle istituzioni e in particolare alla dottoressa Antonina. Grazie professor Rosina, grazie eh, Gigi De Palo. E, purtroppo eh, la ministra è attualmente al Consiglio dei Ministri, mi ha fatto sapere, sperava eh, che eh, si potesse liberare prima, è stato convocato mentre noi eravamo già avviati nel, nel nostro webinar per le 5. Eh, quindi io eh, cercherò di tirare eh, le fila e, e non è veramente molto semplice. Perché? Perché eh, questo pomeriggio eh, gli spunti sono andati al di là. Eh, diceva Gigi De Palo conosciamo molti dati, no? i dati di nascita, i decessi, il declino, il trend, ma i dati in realtà di oggi eh, ci suggeriscono già delle direzioni e sono anche... Eh, contenta di vedere che c'è una eh, coincidenza tra i suggerimenti che i dati freddi ci danno e l'attività che stiamo cercando di costruire appunto con le associazioni, con i territori, con le altre istituzioni per un piano nazionale nell'ambito dell'osservatorio. Mi hanno colpito moltissimo dei dati volevo dire per chi si è potuto collegare solo tardi che non solo pubblicheremo ovviamente integralmente il report il webinar sarà registrato e messo a disposizione anche le slide di oggi qualora fossero ulteriori in alcuni casi rispetto a quelle che sono nel report però qualche spunto così di riflessione comune io lo vorrei lanciare ci sono dei dati veramente significativi c'è tutto un aspetto diciamo economico, di incertezza economica e di occupazione e di lavoro che ha un peso fortissimo ma la cosa forse ancora più preoccupante qui Lancio, come diceva De Palo, non solo vado oltre diciamo, le mie competenze ed è un, un gancio a tutte le amministrazioni territoriali, pubbliche, nazionali e alla società civile. Qui non c'è solo un problema economico, c'è un problema che il Covid ha lasciato incrementando la paura e la sfiducia già dai più piccoli e quindi massimamente nei giovani, non solo nel trovare il lavoro, ma la fiducia nel paese, perché dai dati mi sembra che eh, una delle preoccupazioni sia quella economica, eh, diciamo del contesto specifico, perso il lavoro, non riesco a trovarlo, non ho uno stipendio adeguato, ma nei dati che ci avete fornito c'è anche una sfiducia generale sul futuro del paese. E questo è collegato poi a quella categoria dei più giovani, attenzione, parlo anche degli adolescenti, quindi di coloro che saranno i futuri genitori. E qui, eh... Voglio un po' usare eh, la frase che, che diceva Gigi, genitori del paese di domani, non necessariamente di uno o più figli, perché tutti abbiamo questo carico di responsabilità. Già i più piccoli, già gli adolescenti hanno questo, questa forma di sfiducia che la pandemia gli ha, eh, diciamo, instillato. Allora, se è vero che la pandemia è stato, eh, spero, Sta, sta, diciamo che la stiamo lasciando. È stato un evento eh, traumatico che ha peggiorato eh, la condizione demografica e l'aspettativa di, di futuro, non ha soltanto spaventato per la salute l'aspetto economico, ma ha spaventato come evento sociale. E quindi i giovani hanno anche perso la paura. Eh, diciamo, eh, del, de, della socialità e quindi anche del rapporto eh, sociale, umano e quindi arrivo anche alla coppia. Quindi c'è da agire con un, un, misure, diciamo, di tipo economico. Per esempio, eh, parliamo dell'assegno unico universale, le dobbiamo mirare. Dobbiamo, come è stato già fatto, aumentare l'assegno per una giovane madre e qui per, per, per incentivare, per dirle che tu sei giovane, avrai più, più, eh, più attenzione, più aiuto. Non è solo un fatto economico, è un principio, cioè che il giovane senta che c'è un paese che lo eh, attenziona, che lo ascolta. E devono le donne eh, poter scegliere ed è dimostrato dai dati che le donne che in realtà lavorano nelle regioni più ricche dove le donne lavorano e hanno la possibilità diciamo di emanciparsi dal lavoro quotidiano di cura della famiglia sono in realtà più disposte ad avere figli, vivono magari questa esperienza con maggiore gioia quindi abbiamo da fare anche un lavoro di mentalità, un lavoro di ricostruzione, di fiducia dei più giovani, non solo nel quadro economico e nel futuro del Paese, ma anche sotto un profilo psicologico e, e, e quindi sociale. In questo il piano, e questo il piano non potrà ignorarlo. Quindi accanto ad interventi di sostegno economico, accanto a quello che diciamo eh, di, di interventi per accrescere le, eh, la, la, e, e assicurare una conciliazione e un'organizzazione familiare per i più piccoli, dobbiamo eh, rinsaldare e, e mettere in campo azioni che ricostruiscano una fiducia dei più giovani nel rapporto umano che sia all'interno di una comunità e quindi aiuti eh, il nucleo familiare anche dall'esterno e che sia di costruirlo come nucleo dal quale poi nasce e si costruisce il paese. Questo noi lo dobbiamo assolutamente, eh, non lo possiamo ignorare. E per questo anche dico che nel piano c'è un gruppo di lavoro che riguarda proprio i rapporti tra generi e generazioni molto molto interessante, dove appunto si, stiamo studiando azioni che anche vadano in questo senso. Eh, io vi, vi ringrazio moltissimo, ritengo che sia stato un pomeriggio ehm veramente eh, utile eh, per, per il dipartimento ricchissimo, eh, noi di, di queste cose eh, preziose ovviamente eh, viviamo, ne costruiamo eh, diciamo delle proposte eh, di, di, di politiche per, per la nostra autorità politica che ovviamente ci indirizza. Porto i saluti eh, quindi della Ministra, è molto dispiaciuta eh, di non essere qui perché tra l'altro il gruppo di lavoro come è stato detto è stata, eh, è stata una sua idea che ha voluto fermissimamente che ha voluto anzi confermare con un nuovo mandato e quindi anche buon lavoro ai nostri eh, ricercatori scienziati demografi che ci stanno aiutando con i loro dati a eh, indirizzarci verso politiche eh, più adeguate e concrete. Grazie Gigi De Palo, eh, grazie a tutti voi, grazie Alessandro Rosina e grazie a chi ha partecipato oggi con pazienza tutto il pomeriggio. Buona buona serata.